bella raga siamo qui lago a basse con ste qua pieno di gobbi ma soprattutto di tartarughe come potete vedere proviamo un po' col popperino autocostruito c'è qualche basso piccolino che mi dava quindi boh, proviamo a vedere eccolo guarda oh. non lo la vedo eh, l'alto bravo esatto lì in quel punto vai guarda guarda che arriva Dietro? Eh, non lo, non lo vedo. Ma vedo la tartaruga, vedo la tartaruga. Eccolo, eccolo, ce l'ho. Oh, ma grande per... Ste, fra. Con l'esca autocostruita, sto godendo come un porco. Fammi spegnere la musica, va. Ma ah, proprio l'ha ingoiato. Madonna, va che vorace. No, sta sanguinando, poverino. Sanguinando. Sì fra. L'ho preso da dentro, ma sanguina. Guardate ragazzi. Beh, fra, fra, ma c'è la mangiata. Aspetta, che prendo le pinze. Guarda, guarda. Poveretto, fra. Cos'è che gli è successo? Ha proprio ingoiato, fra. Vuoi la pinza? Vuoi la pinza, fra. No, ah, gli ha preso la branchia. Come gli ha preso la branchia, fra? No, non dirmi. no fra, ho fatto, ho fatto, fatto. Hai fatto? Farà, rilascialo subito, poverino. Mettilo giù piano. È andato. Fra, poveretto. Guarda come mi ha ridotto l'esca. Tutta insanguinata. Madò, poveretto. Grazie, fratello, per avermelo fatto prendere. Bella. Che bella, però. Cioè, ce ne fossero 3-4, ti direi anche belle. Però ce ne sono veramente troppe qua dentro i guardalo, guardalo. Guarda, Guardalo, guarda. Vai, vai. Vai, vai, vai, ti dà, ti dà, vai, vai, lancia, lancia. Oh, c'è l'altro dietro. Guarda, guarda il branchetto di basso. Guarda, guarda, guarda come mi ha dato. L'hai visto? Oh, c'è un bass carino. Eccolo, eccolo. No, no, ha, mangiato la, ha sbagliato la mangiata. Ma come fa il bass a sbagliare la mangiata, Fra? No, l hai visto? Ancora? Questo qua era quello più piccolo. Eccolo. Oh, Che esplosione! Madonna, zio! E questo era quello piccolo, fra. Ce l'hai? Grande, ste. Ce n'è anche uno più. Eccolo. Oh, no. no, Madonna, fra. Se l'hai portato sotto. Sotto se l'è portato. Sono al centro del lago. Ecco, eh, fra. Ma saltano di brutto. Oh, fra. Ma. Ma lo mangiano dalla testa. Ecco perché. Gli vanno davanti e lo mangiano dalla testa. Mm. Fra eh Un po' mi stanno Mi stanno il facendo reale, capito? Il eh. fitto reale ha, ha, ha, le spi, ha le spine Quindi lo devono ingoiare dalla testa Sì sì ma mi fanno un po' incazzare così Oh bello No Eccolo è di nuovo Bello Bello bellissime mangiate No, no, no, no, è grosso, è grosso No, quello piccolo, quello grande, eccolo Eccolo, no, di nuovo Fanculo Beh, è grosso, è grosso, cioè, è grosso Eccolo qua Porco Porco due, Fra Fra, mi stava arrivando in faccia l'esca non hai capito che riflessi Madonna Ce l'avevo allamato, adesso non mangerà mai più. Che cazzo però. Sono un pirla, sono un pirla. Sì. Eccolo, ce l'hai. Oh. oh, è partito, guarda lì. No, no. <ride> che ferrata gli hai dato. Ma zio, hai volato. Ma l'hai fatto volare. È partito, poverino. Poveretto. A me dai tanti bassi sono belli robusti. Eccolo! Un altro, madonna, uno dopo l'altro. È spiombato Eh madonna, ne hai presi cinque in due minuti. Zio santo. Oh, Eccolo, ecco. Eccolo. Eccolo qua. Vedi che... No, si è slamato. Vedi che allora erano le ancorette? Era l'ancoretta che era una merda. Perché qua... Ho due lanci alla prima mangiata ci è rimasto. Sì, sì, era l'ancoretta allora che faceva cagare. Fanculo, fanculo. Godo. Godo, no, non godo più Eccolo raga Bass piccolo, rilasciamolo Andato subito Grazie a Dio Finalmente Finalmente Fra adesso con questa qua ci ho pensato adesso Ci ho pensato adesso che ce l'avevo Pensavo di averla lasciata a casa Invece, fra con questa qua mangiano da Dio perché gli entra tutta in bocca. La moschina è questa che mi sono autocostruito, molto semplice, però sta dando i suoi risultati. Come un po' tutte le esche, l'ho agganciato con tutte le esche e un basso. Mi ho ricordato adesso che, che avevo anche queste, poi essendo autocostruita comunque posso usarla, non è... Eccolo, no un altro, faceva comunque parte della sfida, solo che mi sono ripensato di avere solamente le mosche del pane qui con me. Ah, eccolo. Più carino questo. Ecco ragazzi, devo fargli una foto sulla... No, non ti slamare, non ti slamare... Si è slamato, ma dai, ma che palle, oh! Vabbè, dai, andati in acqua. Fra, fra, si, si è slamato con tutti e due le ancorette, fra, guarda. Ecco, no! Guarda, fra. Ah, poveretto. Vabbè, fra, ma tanto ha un... Uh... Apparato digeritore. Ma che cazzo c'entra? <ride> A parte che, ecco, è digerente bella bellino vedere, fra? fra è più bella col popper quindi è una bella foto eh lo so ma quella di prima era sanguinante ragazzi piccolo bassettino preso lasciamo andare Vabbè Va bene Va bene così Non l'ho neanche toccato almeno Ma oh, si sì, dai Leggi mica tanto Tu li tiri fuori io Non so ci gioco Guarda che c'è una tartaruga qua ma Fra, guardala! Mettila nell'acqua, Fra. Poverino. Vai, Bella. Otto fatto uno scivolo. L'hai vista? Neanche se è dimenato. Oh no, Fra! No! Eh, Fra. No, no, no, no, no, no, no! Fammi slamare un attimo nel basso. Eh, Fra, slamalo, poverino.